Justin Bieber record, 100 milioni di followers su Twitter. Sembra che in questi mesi una delle occupazioni di Justin Bieber sia giungere a nuovi traguardi, stavolta sui social network. Justin Bieber da record. Giovedì mattina Justin Bieber si è svegliato con una bella sorpresa, il suo account Twitter ha raggiunto i 100 milioni di followers. Una cifra che fa impressione, soprattutto considerando che è il secondo cantante al mondo che raggiunge questi numeri, la prima è stata Katy Perry, unica altra musicista a essere così seguita sul popolare social network. Nella top 5 insieme a Katy Perry e Justin Bieber ci sono poi Taylor Swift con 85,5 milioni di followers, Rihanna con 76,9 milioni e Lady Gaga con 69,5 milioni. Ma andiamo a vedere anche gli altri numeri di Austin Bieber su social network, ugualmente incredibili, per chi non lo sapesse, la pop star è stata menzionata più di 2 bilioni di volte su Twitter e la parola Beliebber è stata usata 84 milioni di volte. Il messaggio più ripreso di Justin sempre su Twitter e rimbalzato sul social per 638.000 volte è questo. Siete tutte persone valide, a prescindere da quello che dicono gli altri. Siate forti, Dio è con tutti noi. I miei belli evers hanno cambiato la mia vita, ve ne sarò grato per sempre. Per celebrare il traguardo dei 100 milioni di follower su Twitter, i fan possono usare nei propri messaggi l'hashtag cancelletto 100 belieders e sbloccheranno così un in particolare dedicata a Justin Bieber. Che aspettate a provare. Negli ultimi mesi Justin Bieber ha iniziato a inanellare un record e un successo dopo l'altro, ha battuto ogni hit musicale, e adesso è il cantante con più followers al mondo dopo Katy Perry. Negli ultimi giorni il cantante canadese ha avuto però una disavventura con i social network e qui forse si spiega il picco di followers che non ha voluto commentare. Un hacker ha rubato una sua foto senza veli dal profilo Instagram di Selena Gomez e l'ha pubblicata sui social network. Nell'immagine Justin era raffigurato mentre usciva dalla doccia, in un momento molto privato della sua giornata. Una cosa riprovevole, che già nel 2014 era accaduta ad altre star durante il Celeb Gate, dove furono rubate immagini private ad altre star. Tra cui Jennifer Lavrence ed Emili Ratajkowski. La rinascita di Justin. Justin Bieber è stato al centro di forti polemiche soprattutto per un altro motivo, il cantante ha infatti deciso di annullare di punto in bianco il purpose tour e di smettere di cantare per i fan per un periodo. Le motivazioni, fornite dal cantante in un lungo post su Instagram, sono molto personali e riguardano il suo benessere mentale. Con molta umiltà Justin Bieber ha fatto sapere di aver bisogno di un po di tempo per se stesso, per stare ancora bene e per tornare a cantare come è più di prima. Adesso sta cercando un po' di serenità con l'aiuto del pastore Karl Lenz che, secondo quanto detto più volte da Justin Bieber, gli avrebbe cambiato letteralmente la vita, facendolo passare da ragazzo problematico e ribelle ad adulto responsabile e maturo, che sa quello che vuole.